Quest'ultima mezz'ora la dedichiamo a domande e risposte, queste sono le domande raccolte nel modulo, Molte, io rimarrei qua su segretia digitale perché domande riferite sui siti le potrete poi eh, rivolgere eh, oggi pomeriggio, su questo prima che voi andiate, nel caso teniamo proprio alle 13.30 o magari qualche minuto dopo, in auditorium, Wordpress, Word, eh, workshop Wordpress. Drupal sarà in aula vetri, sapete no? quella che è entrando è sulla sinistra. Joomla per chi è esperto qua degli ambienti, l'aula Gradoni, mentre per LibreOffice e Strumenti Liberi sarà un'aula di questo piano. In particolare, quindi WordPress è facile qua. Drupal, pure entrando sulla sinistra, per chi andrà a Joomla o a LibreOffice, l'appuntamento sarà alle 14.25. Qui davanti all'ingresso i formatori vi porteranno direttamente dove si svolgerà il laboratorio quindi mi raccomando 14 e 25 per partire con i workshop con Meridiani. adesso io qua chiamerei mario penso doria che c'è ancora è andato ok se però volesse rispondere eh, non so se c'è Federico o quant'altro chi vuole naturalmente siete qui e Roberto Scano eh, vi lascio quindi a voi più domande dal posto chiedo adesso a Mario di vedere tra le domande che qua sono riportate e eh, magari di sceglierne un paio con possibilità di rispondere in modo conciso tra quelle di cui non ho ancora parlato dove posso archiviare i dati? Eh, sicuramente in un ambiente sicuro, non in una LAN, non su Google Drive, non eh, su Dropbox, eh, non su una pennetta, non su un CD, cioè un ambiente sicuro e possibilmente certificato. Um, No, dunque, è vero che non è più obbligatorio il manuale di gestione questo non l'ho sentito da nessuna parte non so se chi ha fatto la domanda potesse magari informarci se ha sentito da qualche parte questo ma per quanto mi riguarda il manuale, il manuale di gestione è totalmente obbligatorio tant'è vero che eh, la parte relativa alla conservazione diventa un allegato obbligatorio al manuale di gestione che cosa bisogna ancora stampare in segreteria e che cosa non occorre non c'è nulla da stampare eh, Ovviamente se io stampo qualcosa poi devo lavorare per farlo diventare digitale e magari dotarlo di una dichiarazione di conformità. bisogna essere rigidi, se cominciamo a scantonare è fatta, cioè un'amministrazione una, un digitale è digitale punto, non è un qualcosa, la digitalizzazione non è un accessorio che si fa quando si ha tempo. Eh, come possono essere conservati gli atti in, in formato digitale, in modalità digitale? Beh, la risposta l'ho già data prima, cioè sicuramente in un ambiente sicuro, in un ambiente che sia protetto anche da eh, operazioni relative eh, a disaster recovery e continuità operativa, cioè è una, è una, diciamo, uh, non può mai fermarsi e non può mai perdere pezzi per strada. Quindi i contratti che voi andrete a fare dovranno essere contratti che prevedono nel caso cedete i dati verso altri... Un contratto di outsourcing informatico con precise condizioni di restituzione dei dati qualora voi volete cambiare fornitore. Vi ricordo che i dati che noi trattiamo sono patrimonio dello Stato, appartengono allo Stato, nessun fornitore può appropriarsene chiedendoci tangenti per farceli, no tangenti, chiedendoci eh, vabbè, insomma, chiedendoci soldi per darceli indietro. Certo che se c'è un eh, un operatore che deve lavorare per darci i dati questo è ovvio che bisogna pagarlo ma non certamente se non mi paghi non ti do i dati indietro come è successo lo scorso anno quando sono state alcune ditte denunciate per cartello eh, oltre ai dati anche le strutture ah, certamente il record per forza è stato accennato prima che il dato non è cioè l'informazione il file, il documento non è semplicemente un file da mettere in una cartella degli archivi digitali, ma è un file da arricchire di metà informazioni, senz'altro, ma anche un file che deve generare il proprio record di gestione, cioè un record che accompagni questo documento insieme a tutte le metà informazioni di cui lo necessita. Quindi in caso di migrazione da un fornitore all'altro perché ovviamente noi non possiamo essere obbligati per tutta la vita, io non ho fatto un contratto che va dall'AL, io ho fatto un contratto che è un abbonamento con la, la ditta che mi ha detto quando eh, smetti di pagare abbiamo chiuso il contratto. Quindi è un abbonamento come se fosse di, di una rivista voglio dire. E comunque sempre un contratto di outsourcing informatico dove ci sia chiaramente definito dove i dati dovranno risiedere se sono fuori o dove i backup dovranno risiedere se sono fuori ovviamente sul territorio italiano preferibilmente al massimo possiamo pensare all'Europa Obbligatoriamente. in Italia dunque la dichiarazione di conformità di un documento nativo analogico deve essere fatta quando viene spedito no, deve essere fatta quando io lo... no, non può esserci un documento analogico all'interno della mia amministrazione come entra nella mia amministrazione un documento analogico deve essere immediatamente sottoposto a digitalizzazione quindi deve essere trasformato in documento digitale e contenere al suo interno o parallelamente la dichiarazione di conformità prevista modalità di pubblicazione di altri documenti sul sito istituzionale posso solo farvi una differenza fondamentale l'albo è destinato a contenere documenti la trasparenza per sua natura è destinata a contenere dati ecco questa è la fondamentale differenza fra albo e trasparenza in albo al pari della gazzetta ufficiale ci vanno solo e esclusivamente documenti che ha bisogno di pubblicità per essere legali cioè quindi se io metto un documento all'albo è legale se non lo metto non è legale quindi se io all'albo non metto un bando di gara quel bando di gara è nullo per natura eh? Quindi un contratto con un esperto, un contratto con una ditta se non lo metto al lago, è nullo per natura. Cosa vuol dire nullo per natura? Vuol dire che se il dirigente e gli SGA, con tanto di firma analogico o digitale, hanno pagato questa fornitura, dovranno rimborsare i soldi allo Stato qualora intervenga qualche controllo che l'avvisa, con... o qualche controllo, qualche fornitore che vi fa causa perché lo avete escluso offuscando l'informazione. Eh, dopo il DPCM la scuola dovrebbe attivarsi per l'acquisto di un sistema di gestione documentale quali caratteristiche sono da considerare per acquisto efficiente Beh, sono questo è un discorso un po' lungo cioè non ce la faccio in due parole eh, io posso dirvi che è fondamentale come vi ho detto prima che il documento nel momento in cui entra entra nel eh, sistema di gestione dei flussi, deve entrare in un ambiente unico e non saltare da un'applicazione all'altra creando il rischio poi che questo documento possa interrompersi nel suo percorso e quindi interrompere la legalità di questo atto specifiche tecniche ideali per la gestione e conservazione anche qua fa parte della, della, della risposta che ho già dato ok, va bene per quanto riguarda la digitalizzazione ho finito velocissimo però bene eh, domande del pubblico prego la domanda sul passaggio dei dati eh, abbiamo saltata la sì. 4 in vista della democratizzazione del segreteria come posso trasferire i dati fra software diversi? Eh. Ah, cioè, cioè il tracciato record e i file eh. ovvio eh ed è chiaro che il tracciato del record deve essere compatibile con il dettato normativo, quindi non è che ci si può inventare il tracciato record deve essere conforme a quanto previsto dalle linee guida e dalle norme che hanno determinato questo cambiamento diciamo. no, no, ho già dato risposta assolutamente No, no, no, quale Drive, troppo usateli per le vostre cose per giocare, ma non certamente per, per conservare documenti che per la loro, eh, eh, per loro natura sono oltretutto. Eh, dei cittadini, quindi non possiamo metterli da qualche parte senza sapere dove sono, io non so dove i file eh, di Dropbox siano residenti, non so neanche dove li tiene Google, qualora queste ditte spengono, cioè scompare la nostra memoria archivistica, assolutamente ma sì, esatto, c'è l'obbligo del territorio italiano sì esatto, c'è appunto l'obbligo del territorio italiano, avevo sentito che era, si era, ci si era allargati nell'ambito europeo, però ecco, ecco grazie mille altri numeri che non ho la formazione la 7 disse eh volevo far veloce ho saltato un po' è possibile condividere procedure strumenti risorse moduli per migliorare la del eh beh, questo è quello che io desidererei cioè la condivisione delle risorse e degli strumenti in una pubblica amministrazione non dovrebbe essere lasciata a se stessa come invece oggi è, è, è lasciata, facendoci fare scelte completamente diverse una dall'altra e quindi impedendo la, il contatto tra archivi e l'interoperabilità tra i sistemi. Bene, ancora? Anche delle anche pensate durante le relazioni eh? una domanda per alzata di mano chi di voi è interessato veramente a questa rete costituenda? ampia maggioranza la facciamo allora. no. Bene. poi altri spunti? che non siano tecnici sui siti rispetto perché questi li vedremo successivamente domande, dubbi? una piccola precisazione in, in ordine alla sicurezza delle transazioni eh, eh, noi tutti abbiamo un sito web eh, su Aruba o su altri provider eh, con un protocollo http e spesso, come nel caso della mia scuola, ma ci stiamo attrezzando per cambiare perché mi sto portando il web server dentro, qualora il comune mi darà un po' più di banda e anche il registro, cioè eh, questi ambienti devono vivere in un ambiente di sicurezza e quindi un HTTPS eh, è, è, non so se vi ricordate, l'anno scorso Web è stato bucato da degli studenti perché? Perché con un semplice software per l'indagine sulla rete, come potrebbe essere Sniffer, basta, basta connetterci ad una rete locale e vedere transitare tutti i dati in chiaro che vengono digitati su quella rete. Quindi questi studenti cosa hanno fatto? Si sono... Eh, collegati alla rete locale, normalmente ci si fa così, quando si è a scuola ci si, rega, ci si collega alla rete della scuola e eh, hanno memorizzato nomi utenti e password dei loro insegnanti perché tras, tras, cioè, trasfer, passavano dai loro monitor e eh, furbetti si sono... Eh, aumentati i voti di pochissimo sperando che gli insegnanti non se ne accorgessero questo è accaduto perché questo prodotto in quel momento era tra, i dati transitavano su un protocollo HTTP, HTTP. Eh, è chiaro che nella mia scuola c'è questa urgenza perché è, ovviamente fa parte di eh, qualcosa di veramente urgente quello di dotarsi di un HTTPS quindi la soluzione che stiamo prendendo è quella di portarci in casa il registro e, e quindi riuscire poi a, ad attivare il nostro protocollo di sicurezza e tenere protetti i nostri dati pur facendoli accedere dal web. Prego. Prego eh. I revisori che fanno in questo contesto? Anche vogliono carte. I revisori eh, sono come tutti noi dipendenti dello Stato e devono rispettare la legge. Eh, quindi quando i revisori mi chiedono i documenti, io li metto eh, via FTP o, via, o, li, o li allego ad una pagina web del, mio, del sito della mia scuola e gli trasmetto il link e che se li prendano. Cioè non vado certamente a dar loro degli, de, delle email cariche di allegati che potrebbero riempire la loro casella di posta elettronica e quindi rendere inefficiente la trasmissione. Metto i documenti, pubblico i documenti su una pagina web del mio sito e passo loro il link se vogliono che io li aiuti nei conti nessun problema posso anche compilare dei file di Excel per aiutarli a fare i controlli su di me ma certamente non potrò dare loro carta per un semplice motivo non ce l'ho più compili Excel? sì anche eh. Excel è un open format no. sì comunque posso anche dargli il CSV ma dopo sarà magari Uh, buongiorno a tutti, scusate prima Roberto mi ha, mi ha tirato in ballo un paio di volte, uh, come <ride> io sono il presidente dell'ente nazionale che segue eh, la normazione tecnica in ambito informatico ecco, comincio, comincio subito da, da lui eh, Excel è uno standard eh, è uno standard de facto e non uno standard di eh? nel senso che la parte di Excel scusate eh, scusate, non sono abituato eh, normalmente c'è una voce abbastanza grossa da, da essere raggiungibile anche dal fondo allora stavo dicendo che Excel è uno standard de, de facto e non de jure, uh, mentre in, in realtà uh, la parte uh, Excel uh, standard, uh, standard ISO è poco utilizzata, si chiama Office Open XML e il 29500 oppure c'è l'altro standard uh, sempre di formati documentari che è l'ODF che è il 26300 ma non è per numeri che volevo sono salito qua sopra ma soltanto per dirvi due cose una, uh, la normazione tecnica può aiutare ho visto prima uh, con molto interesse uh, l'interesse del professore dell'Insubria non mi ricordo come si chiama uh, e ho visto anche sopra Gianni Pensodoria Uh, ho visto con molto interesse quella, quella presentazione, ho visto con molto interesse il logo uh, di ANORC, che è un'associazione uh, nazionale di, dei conservatori digitali, perché tutta la parte di archivistica uh, digitale uh, sarà a breve uh, normata come, uh, normata come uh, professione tecnica all'interno di un'Info, professione, professione regolamentata <ride> all'interno di un info. Uh, così come prima si parlava di accessibilità, uh, non, solo hanno, non solo Agit si è dotato e uh, ha rafforzato diciamo così, il, suo, il suo team uh, ma in un info a settembre, uh, perché ci sono i tempi tecnici per fare determinate cose uh, in un info a settembre partirà un gruppo di lavoro, uh, una commissione tecnica che interfaccerà direttamente uh, la commissione dell'ISO che ha fatto diventare il, il CAG 2.0 uh, in ISO 4500, che è la norma, uh, e diventerà anche quella norma italiana. Quindi st ci stiamo attrezzando anche per l'accessibilità. Inoltre, DigiComp, parte diciamo, utente, uh, Roberto, tu sei un socio di un info come Igua, sei un socio di un info come Agid, se c'è questa necessità di farla diventare norma tecnica, basta fare la richiesta e come abbiamo fatto per ECF la facciamo diventare anche norma tecnica italiana senza nessun problema uh, dico norma tecnica è importante la cosa perché? perché una norma tecnica ti, ti dà praticamente il, uh, ti dice come fare bene qualcosa mm? allora, in origine erano soltanto le norme tecniche che venivano viste per, per le liti oppure io Personalmente sono laureato in ingegneria elettronica, ho fatto liceo classico, la prima volta che ho sentito parlare di una norma tecnica è stato l'esame di disegno 1, si parlava di, del disegno tecnico, la norma 1XYZ. In realtà adesso lavorando e vedendo spesso e volentieri eh, in, questo, in questo campo, vedo che tantissime cose potrebbero essere risolte o potrebbero essere in qualche modo facilitate dalla presenza uh, di, uh, di norme tecniche che magari esistono e non sappiamo nemmeno, non sappiamo nemmeno che ci sono. Tornando all'esempio dell'accessibilità, uh, qualche giorno fa Agid ha pubblicato, o, o meglio, ha messo in inchiesta pubblica e pubblicherà a breve le linee guida per il posto di lavoro dei disabili, uh, si doveva, inventare delle, o meglio, doveva prendere delle definizioni per il posto di lavoro. Domenico Natale che ha grande esperienza nel mondo ISO ha trovato una norma che è la ISO 9999 che riguarda solo ed esclusivamente le definizioni del mondo per i disabili. Uh, ci sono tantissime altre, altre norme la cosa importante è che con la norma tecnica io riesco a mettere in piedi vicino allo stesso tavolo un po' come fa la comunità di pratica come metto insieme intorno allo stesso tavolo l'intelligenza oppure le, le aziende oppure le, so le, eh, le associazioni oppure le scuole le amministrazioni pubbliche e il, cui unico, il cui unico scopo è quello di fare qualcosa mh, che poi dopo sarà condiviso tra tutti gli altri non è uh, la normazione tecnica si basa sul consenso per cui, come dico sempre a Roberto siccome lui la pensa in bianco io la penso in nero la norma tecnica che uscirà fuori sarà quel grigiolino che piace a entrambi io ho finito come scuola noi siamo sempre interessati no, di fronte a questo panorama così presente perché abbiamo cominciato veramente a lavorare con gli standard con l'idea della norma davanti a volte ci siamo un po' bloccati, perché, a volte però ci siamo un po' bloccati perché la sentivamo non tanto difficile da realizzare, perché poi bene o male c'è sempre stato anche lo sforzo di vedere che cosa voleva dire da parte nostra, che non siamo professionisti, riuscire a pubblicare in modo standard o a norma. Ma la cosa a volte ci è bloccato è vedere che invece in tanti altri luoghi anche cose molto molto più terra a terra non venivano rispettate e allora è quello che noi chiediamo d'accordo questo lavoro con le norme ma possiamo fare rimanendo bassi bassi sui nostri cavalli da battaglia di una volta fare che i nostri ministeri non pubblicano più veramente i pdf non la norma che sono la prima barriera verso l'accesso alle cose e non ne possiamo più non ne possiamo più perché noi da anni che lo diciamo e non ci dà fastidio tanto non essere chiamati in questi pseudotavoli pur importanti. Non ci interessa questo. A noi interessa che i nostri docenti disabili, che i nostri eh, studenti disabili, le nostre famiglie disabili, quando vanno in, vanno in un sito di un'amministrazione pubblica, possono accedere al documento. Questo credo che debba essere il primo, unico, unico, non unico sbagliato. Primo impegno. Che diventa per dire, facciamo un eh, tavolo con questi enti, tutti i siti, però se sono rispetti, questo se no, io leggo contraddizione Io sono, io sono assolutamente d'accordo. Ci provo in tutti i modi possibili e immaginabili, ma spesso e volentieri ti arriva la fotocopia elettronica mi spiegate per quale motivo uno stampa l'ordine del giorno lo scrivi con un word processor no? perché oramai non si sa più la macchina da scrivere lo scrivi con word processor lo stampi lo firmi e me lo mandi in formato elettronico beh, no. lo stampi, lo firmi lo scannerizzi, o meglio lo passi allo scanner per scannerizzare il so in italiano, lo passi allo scanner, ne ottieni la copia digitale e me la mandi. Visto Ma in conformità, di conformità, la sciapè, perché quella allora, sarebbe troppo complicato Pepe. ottenerlo. No? Certo. Cosa c'è chiesto per l'approvazione del punto consultivo? La norma tecnica, la validità scientifica. La norma tecnica è eh, io guardo, sai che sono un talebano così, ma, così mi ha battezzato il povero ispettore Tarantini no? Eccolo. quindi io sono un talebano rispetto a queste robe qua come diceva lui e comunque io non gli do la carta punto vengano a prendersela cioè io non gliela do come non ho mai dato la carta ai revisori come oggi sono riuscito ad ottenere dalla ragioneria l'invio di tutti i decreti digitali quindi da, alla ragioneria gli mando tutto digitale, da qualche mese si sono attrezzati, ovviamente ho avuto, certo, cioè, con l'insemmerio di protocollo, è chiaro che gli si è lasciato anche loro il tempo di organizzarsi e fino a qualche mese fa davo alla ragioneria provinciale dello Stato copie analogiche di documenti digitali munite di visto di conformità.